Mentre l'universo... Eridano, Sirio, Orione, Mira, Andromeda, Polaris, Umbra, Casopea, come taciti richiami per non lasciare tempo allo spazio e alle tenebre. Adalante, re della montagna, signore della terra. che lei è un po' il professore più semplice dal punto di vista umano perché è molto diretto, molto uh, con i piedi per terra anche, ma io credo che lei uh, sia anche estremamente complicato. Is, presente, Howard, presente, Patton Fitz, presente, Lloyd, presente, Maddox, presente, Marshall, parte, spero che la vostra ingenuità vi porti anche a credere in qualcosa che poterà alla grandezza di questo paese. Grazie, buona giornata. Ricordare tutto il corpo d'agenti e nell'elaborazione del voto, Apollo ci manda dire che scamperemo solo se verrà punito chi uccise l'aio, con la morte. Privi di senno, tutti. Io non dirò i guai che conosco per non rivelare i tuoi. Ci... No, no, Tiresia, adesso devi parlare. Penso che se tu avessi la vista, il colpevole di questo delitto potresti essere tu. Sì. Tu sei l'assassino che cerchi e poi uccisi tutti gli altri presenti! Era il nostro ultimo giorno alla Davington. L'ultimo giorno della nostra giovinezza Ci scambiavamo uno sguardo Aspettavamo la fine per allontanarci. Nave! Ovunque fossimo diretti. Molly!